forse uno dei più importanti insegnamenti che ho dal video è stato il fatto di, di fare di fregartene di, di giudizi, di quello che ti possono dire, eccetera. Non so che questo possa aver influenzato il mio modo di fare psicoterapia. Forse forse sulla naturalezza, sull'essere più più sciolto. più sciolto. Tu io ti ho conosciuto prima da parte chitarrista, ma prima dei sì. de video, no? ci siamo fatti quell'anno del Master in Ipnosi. Anche sì, alla scuola di psicoterapia. Alla scuola di psicoterapia, forse ci siamo incrociati sì. un, un po' meno, però sì. Um, e, e quando qualcuno mi chiede di, ah ma conosci Gerry? Io dico, Gerry è così, cioè, Jerry è, è così. È, è come lo vedi? Non, non c'è una maschera in, in tv. Io dico così, ma io non ho la TV, però qualcosa, <ride> no? Magari ho visto qualche video perché per curiosità, no? Mi sono visto anche uh, l'altro programma. Wishlist, sì, Wishlist, esatto, carino, e, che mi hai mandato tu un link, credo. E se è così, no? E, sei tu, hai la spontaneità, la naturalezza, ed è bello perché nella psicoterapia, ne parlavamo prima con Bernardo, no? Anche l'essere autentici, l'essere se stessi. Um, ho avuto persone che. Mi hanno insegnato in maniera diretta, indiretta, ma anche con le migliori intenzioni di efficacia terapeutica a non essere proprio te stesso. Devi essere un po' diverso da te perché funziona meglio, perché crei l'effetto suggestivo che può aiutare, non so cosa, nella psicoterapia. E invece a un certo punto il dirsi anche, anche a me non certi esempi, il dirsi «Oh ma io, io sono così, come Federico, io voglio andare con i pantaloni strappati, io mi voglio spostare sulla sedia, io non ce la faccio a stare così, mi sento male», mi ha permesso a mio parere di migliorare anche il lavoro con, con, con i pazienti. Per te è stato un qualcosa di simile, c'è cioè questa acquisizione di sicurezza, dell'essere te, perché tu sembri proprio, cioè, io che ti uno dico «sei tu, ma anche Dante alle telecamere». Io credo che non sia possibile il contrario, cioè non, non credo di poter essere un'altra persona diversa da me, a meno che non inizio a pensare di essere schizofrenico, però cosa possibile tra l'altro. Eh, però a parte questo, eh, non, boh, io mi, non ti mascheri? Mh, no, cioè, ovviamente noi usando degli approcci strategici andiamo inevitabilmente incontro a Certo. A, mentre parlo con una persona penso a mille cose insieme, quindi a cosa dire, come dirlo, quale strategia usare, e quindi in quel momento inevitabilmente sto costruendo qualcosa, ma che comunque appartiene a quello che è il mio bagaglio, il mio repertorio, ecco, non è che eh, faccio qualcosa che sia così lontano da quello che mi sento di fare in quel momento, ecco. Lo metti al massimo quello che costruisci di nuovo al servizio di quello che, che, che devi fare, così come se… Diciamo lo sforzo di spostare l'asticella lo faccio fuori da lì, cioè nelle esercitazioni mm -hmm, che faccio, mm -hmm, nelle autoesercitazioni, cioè, nelle sì. esperienze che faccio. Poi quando sono lì metto magari un passo indietro tutto quello che conosco e che lo faccio lì per lì. Eh, poi dopo fuori da lì mi esercito e miglioro, mi metto più alla prova lì vado più sul sicuro ecco. mi, mi, mi, mi muovo in un campo che conosco meglio e che mi sento di, di poter gestire con più naturalezza appunto. Um, io feci teatro un anno e mezzo ah. e, e il mio maestro mi disse che Fabino um, lo vide una volta recitare Favino, e, e gli vide fare questa cosa um, nella prova lui doveva fare una scena dove si arrabbiava faceva questa cosa esplosiva, esagerata, mm. così. L'ho fatta, di so che ora sono pronto. E quando poi andò a fare il, il chuck era molto più controllata, ma arrivava a tutta quella potenza. Quindi era molto più naturale, però trasudava la, la però rabbia. Però un po' meno, magari, di quando lo faceva in esercitazione. Sì, esatto, a livello di, di gesti. Certo. Però um, poi c'era quello di cui c'era bisogno. Mm. Arrivava alla rabbia senza dimostrartela, mm. la, la, senza mostrarla, no? No, senza dimostrare, la mostrava e basta. Cosa fai in psicoterapia? Perché tu, tu secondo me, sei molto come Federico nella mia testa, no? Sei molto, molto sanguigno, ma nel senso non cattivo, ma nel senso di, di pancia, di, di sintonizzazione con, con la persona. Hai detto, hai mille cose in testa, però non mi hai l'idea dell'essere. Mi seguo la scaletta, ho, che ne so, il programma, ma segui molto il, il flusso, quasi molto teatrale, no? l'improvvisazione, eccetera. La mia idea, non ti ho mai visto fare mm -hmm. una psicoterapia, ho detto che verrò un giorno, cioè, ho detto poi. 5 anni fa, insomma, <ride> io, ah, sì, verrò, vero? Ti preoccupare. Eh, co cosa fai quando arriva un paziente? Io guardo le scarpe. Gli guardi le scarpe? Sì. Perché gli guardi le scarpe? Eh, si capiscono un sacco di cose dalle scarpe delle persone. Si capiscono un sacco di Aspetta, perché questo mi ha fatto appena adesso ricordare quella volta che io pubblicai sul mio Facebook una foto delle nostre due scarpe, stavamo così vicino, sulla mia, sul mio profilo Facebook <ride> e le ragazze a te iniziano a dire ah Facebook, Charlie, ah, Gianni tu sei quello di destra, io non riconosco le tue scarpe. A me si fa un cazzo di nessuno. Vabbè, comunque, a parte questo, eh, come gli guardi le scarpe? Sì, la prima cosa che faccio eh? è guardare le scarpe. Cioè piacere, dottor Geri Grassi? Sì, appena entra gli guardo le scarpe. Quando arriva lo vedi le scarpe A. Ok, e cosa fai? Fantastico. Ah, eh, non lo so cosa faccio. Guardo però guardo le scarpe di un, di un mio paziente. Secondo me capisci un sacco di cose dalle scarpe, e dalle mani delle persone. E dalle mani, quindi guardi sì. le scarpe e le mani. Sì. Ok. Poi... E poi gli dico una frase di rito, quella è uno schema. Cos'è che ti porta in questi postacci? Cos'è che ti porta in questi postacci? È così, vero, se scherzano, se se la prendono. Mi piace. Cioè, se una persona ride e fa no, oh, non è un postaccio, già capisci che la vive in un certo modo. Se invece ti dice, eh, effettivamente sto molto male, è già più un autocommiserativo, e quindi già vai in una direzione. Capisci già un po' dove si va a parare. Cosa si capisce dalle mani? Eh, come le muove, come... Non lo so, ne... faccio fatica a spiegare come per le scarpe, cosa mi dice, però qualcosa sì. mi dice. È quello che dicevo prima, per proprio l'idea che, che ho io, no? Uh, la parte sensoriale. Avevo questa Francesca, Francesca Moccia, stava con te alle, al, al CTS durante gli anni di formazione. Sì, mi ricordo. E una volta, e lei è molto così, in una maniera ammirevole per me, perché è molto, molto tecnica, mi piace, un'altra docente della scuola peraltro, e, e una volta stavamo facendo un confronto e le dissi, ma come hai fatto a capire questa cosa di questo paziente? E lei mi disse a sensazione, mm -hmm. e io lì capito non avevo capito niente, perché uh, se una come Francesca mi diceva, una, una super tecnica mi diceva mm -hmm. di usare la sensazione, ok c'era qualcosa che poi iniziai a sviluppare, a esercitare. E questa è l'idea che mi dai tu, no? Uh, non te lo so spiegare, mi dici, ma è quello che, che fai. E mi hai appena detto che la prima cosa che fai quando le prime cose che fai quando è, arriva la paziente, il paziente è la radiografia, cioè capire chi è, capire cosa puoi fare, capire i gradi di, di movimento. Beh, io penso che comunque se ha scelto di mettersi quelle scarpe, un motivo c'è. Se ha scelto di tenere quei capelli e non rasarsi a zero, un motivo c'è. Comunque. Fantastico. Poi non so interpretarlo no, no, no, psicoanaliticamente no, no. però qualcosa mi comunica in quel certo. momento lì no? Ti sei muovito certo mi dà un'idea mi dà un'idea che poi magari è sbagliata magari parlando capisco che boh, io mi ero fatto un film certo. che era totalmente fuori rotta però comunque un... qualcosa mi arriva lì per lì lo guardo eh, io credo che il più grande insegnamento di Erickson sia quello che quando gli chiedevano cosa devi fare quando, eh, quando hai un paziente davanti, lui diceva, devi fa saper fare tre cose, osservare, osservare, osservare. Fantastico. E quella è la legge, secondo me. Ecco, quindi guardando le persone come si muovono, come si comportano, come stanno, che fanno, non, non andando nella direzione dell'interpretazionismo, ma nel in quello che è la sensazione che mi dà a me in quel momento, cioè. quindi più gestalt se vogliamo. Ma è fantastico. Peraltro io mi sono sempre chiesto di fronte a quella cosa di Milton Erickson, sì, ma osservare e osservare, osservare cosa? Cosa? E lo so, le scarpe e le mani. Le scarpe e le, le mani sicuramente. Okay, ok, ok, fantastico. Prima le scarpe, poi le mani. Prima le scarpe e sì, poi, poi le mani. La sequenza è questa. Ok, ok. <ride> lo farò così, perché io sono così Bravo. e quindi devo farlo in questo modo. No, ok, ok. Um, poi. E poi si, si inizia a indagare un po', quindi ovviamente eh, in quel caso lì entrano in gioco tutte le varie formazioni che ho fatto e quindi posso usare più un, un approccio legato alle domande, quindi di tipo strategico, oppure come diceva anche Bernardo prima, anch'io vado in direzioni un po' eh, lontane da quelle del campo della psicoterapia, io ho utilizzato a volte anche i tarocchi stessi di Jodorowsky per dire, senza anche in quel caso andare nell'interpretazionismo, ma semplicemente usarli come eh, modello narrativo, cioè, ti faccio un'immagine come se fossero il TAT, sì. dimmi cosa ne pensi okay. eh, e quindi in qualche modo discutere con la persona attraverso delle, eh, delle immagini o un, un qualcosa che mi viene da fare a me in quel momento lì magari la persona mi parla io disegno qualcosa faccio dei disegnini faccio delle barchette spesso e allora magari parliamo del perché ho fatto quello secondo lui perché ho fatto quelle barchette Fantastico. oppure se mi annoio glielo dico perché comunque questo aspetto di, di dire quello che sento Uh, ho imparato che mi fa bene, mi serve dirglielo, cioè mm -hmm. se mi sto rompendo le palle glielo devo dire, cioè, Ci non posso far dire. finta di... Come reagiscono i clienti? Fridano di solito. <ride> <ride>